Senza lavoro si può sopravvivere ma per vivere occorre il lavoro Da oltre 30 anni Sor Pascaline è direttrice della scuola per ciechi si lo è nel villaggio di Dianglanmé in Benin Solo alcuni dei suoi studenti hanno completato gli studi e oggi lavorano la maggior parte non trova però occupazione, ha una famiglia carico e vive in povertà. Il MAC vuole dare loro un'opportunità di lavoro sostenendo l'impegno di Suor Pascalin, che ha fondato anche un'associazione chiamata La Casa della Speranza delle Persone con Disabilità. L'associazione è proprietaria di un terreno di 4 ettari e desidera realizzare una piantagione di banane plantain. Sono banane molto grandi, più facili da coltivare e da conservare rispetto a quelle comuni e vanno consumate cotte. Il progetto darà lavoro a 20 persone, 5 vedenti e 15 non vedenti. Con il tuo aiuto sarà possibile sistemare il terreno attualmente incolto, scavare il pozzo per l'irrigazione, costruire un piccolo edificio destinato al ricovero dei lavoratori e interrare 2000 piantine di banane plantenne. Dopo nove mesi dall'impianto si potrà cominciare il raccolto. Nel tempo la piantagione diventerà economicamente autonoma. Visita il sito movimentoapostolicocechi.it oppure fai una donazione ai numeri di conto che vedi in sovrimpressione.